Ciao oh, benvenuti, io sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto finalmente a provare uno dei prodotti più belli del mercato, dentro questa scatola c'è Asus Zenfone 5Z. Sì, lo so, sono un po' in ritardo, ma vi spiego com'è la situazione. Quando arriva un prodotto, noi abbiamo un po' di giorni per provarlo, per poi girare la recensione. Appena viene girata la recensione, e viene pubblicata, poi le aziende vedono questa cosa e ti chiamano per riavere il telefono. Allora io furbo rimando la recensione così quando Andrea Galeazzi fa la recensione dell'Asus Zenfone 6 io sto ancora provando lo Zenfone 5 no, con calma, che fretta c'è ma apriamo questa scatola e vediamo eh, quello che c'è dentro allora, è tutta una scatoletta che al suo interno nasconde in realtà un oggetto eh, molto importante, perché Zenfone è molto bello, ma se lo si protegge eh, è, diciamo, cosa buona. Eh, una eh, cover in eh, TPU. E poi, il telefono, questo lo guardiamo dopo se no ci eh, distraiamo sotto il telefono, questa è una scatola che è stata un po' maltrattata eh, nel corso delle recensioni però eh, ci tengo a sottolineare il fatto eh, che ci sia una eh, cuffietta eh, che è ad alta risoluzione quindi la qualità è quella eh, della high resolution e poi il caricabatterie con il cavo che ha un connettore USB Type-C quando parliamo di design siamo sempre nel campo del gusto quindi ognuno di, voi, di noi ne può avere uno diverso ma bisogna dire che questo oggetto nonostante la somiglianza con iPhone X è onestamente un prodotto molto carino. Parto dalla parte posteriore dove c'è questo bel magnete per le impronte digitali che questa parte in vetro con il sensore delle impronte digitali e con la doppia fotocamera da 12 e da 8 megapixel. Nella parte frontale display IPS full hd plus da 6,2 eh, pollici, bellissima definizione tra l'altro dei colori. Devo dire che è stato fatto un settaggio eh, veramente molto, molto accurato. È un display 19,9 noni con un notch. Mentre sulla parte eh, inferiore eh, c'è il connettore USB Type-C, l'attacco eh, per le cuffie da 3 mm e mezzo. Tra l'altro, eh, c'è una grandissima qualità. Le cuffie abbiamo visto con eh, il eh, diciamo high resolution audio. E poi, eh, sempre per quanto riguarda l'audio, la riproduzione sia con la l'autoparlante inferiore che con la capsula eh, auricolare che riproduce la parte medio alta del eh, suono. Per quanto riguarda il design poi un lato pulitissimo eh, c'è solo il cassettino per due nano sim oppure una nano sim e una eh, micro sd che può arrivare addirittura fino a 2 terabyte poi pulsante di accensione e controllo del volume che lo sapete per noi si chiama rigorosamente volume rocker come funziona poi nella vita di tutti i giorni Asus Zenfone 5 Z. Beh, molto bene, intanto perché c'è un processore Snapdragon 845, questo vuol dire che è un eh, telefono che va alla grande, sia nelle eh, funzionalità diciamo più semplici, più eh, elementari, eh, quanto anche nell'utilizzo invece con i videogiochi, quindi con eh, magari anche eh, de, diciamo, eh, dei software che richiedono eh, molta più eh, potenza. Tende leggermente a surriscaldarsi. Questo è un dettaglio di cui eh, tenere a assolutamente conto, soprattutto quando utilizzate un gioco come lo so, Real Racing 3 che ha una fortissima richiesta dal punto di vista grafico, audio spettacolare. L'audio è veramente micidiale se sentite è un audio fortissimo e tra l'altro anche con un'ottima definizione sia per quanto riguarda le frequenze basse che le frequenze medio-alte diciamo che i bassi non sono proprio molto pronunciati però è un suono abbastanza corposo e tutto sommato quando non è così alto come l'ho messo adesso ma quando lo si abbassa un po' diventa anche gradevole da ascoltare software, questa è la Zen UI 5.0 diciamo che Asus non è mai stata proprio la migliore delle aziende smartphone per la produzione di un'interfaccia, è stata ulteriormente pulita questa Zen UI 5.0 e ci avviciniamo quasi ad un livello di gradevolezza, ci sono molte eh, moltissime eh, personalizzazioni potete ad esempio vedete nascondere il notch che è un dettaglio potete eh, utilizzare eh, dei gesti per la navigazione che vengono spiegati in modo molto chiaro anche in eh, questa ehm, diciamo grafica che trovate nel eh, telefono potete cambiare il layout eh, dei pulsanti sono solo alcune delle indicazioni che eh, avete per eh, l'utilizzo del eh, vostro telefono. Andando a vedere poi il menu proprio da vicino, vedete non ci sono eh, grandissimi elementi di personalizzazione, a parte quello dello sfondo eh, e dei eh, temi, ci sono un po' di indicazioni di, eh, di, diciamo, mh, di assistenza come ad esempio gli Zenimoji. Gli Zenimoji hanno eh, in pratica la, la versione di Asus di Animoji che vi danno la possibilità di creare dei eh, soggetti animati con il vostro telefonino diciamo che magari se avete più di vent'anni potreste usarlo poco nella vostra giornata l'intelligenza artificiale invece funziona molto bene tra l'altro con eh, diversi interventi, uno di questi è relativo alla batteria perché quando utilizzate la vostra batteria viene fatta una carica fino all'80%, il telefono apprende qual è l'ora a cui di solito voi vi svegliate e solo negli ultimi minuti fa l'ultimo 20% di carica dunque per preservare la batteria nel lungo periodo. La fotocamera è un altro elemento secondo me importante, doppio eh, sensore, avete un sensore eh, grandangolare da 120 gradi oppure un sensore la fotocamera principale da 12 megapixel e invece con ampiezza assolutamente eh, standard, apertura eh, 1.8 per eh, la fotocamera principale da 12 megapixel e eh, ci sono i menu con cui scegliete invece la dimensione delle fotografie, ovviamente se scegliete una fotografia con una razza diversa da 4 terzi scegliete la eh, definizione eh, delle vostre immagini. No? Una volta che scusate, avete scelto eh, l'immagine della vostra fotografia, potete scegliere anche eh, di utilizzare l'effetto eh, di profondità. Effetto di profondità che viene realizzato con la doppia fotocamera eh, quando fate la foto principale. Se usate invece la fotocamera eh, anteriore, eh, in quel caso l'effetto di profondità che è presente eh, nel eh, telefono viene realizzato con eh, il software, dunque, con il riconoscimento degli oggetti. Eh, abbandonando l'effetto profondità Se guardiamo invece il funzionamento della eh, fotocamera C'è un buon livello eh, di eh, diciamo messa a punto e di scatto Tra l'altro anche in questo caso l'intelligenza artificiale può aiutare per un migliore eh, setup delle immagini E bisogna dire che la resa di questa doppia fotocamera 12-8 megapixel è più che buona Anche la fotocamera frontale che ha da 8 megapixel e un'apertura 8.0 eh, Ha una buona qualità per quanto riguarda i selfie una caratteristica potete girare anche i video con la camera grandangolare ma in quel caso sono solo 1080 pixel mentre i video che girate con la fotocamera principale quella da 12 megapixel possono arrivare a 4k Insomma Asus Zenfone 5Z secondo me è un bellissimo prodotto, il prezzo è al di sotto di 500 euro, eh, ha delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto, da noi ci sono due versioni, quella da 64 e da 256 giga, avete eh, 6 giga di ram nella versione da 64 giga, eh, 8 giga di ram nella versione da 256 un ottimo display, l'audio bello, la batteria da 3300 mAh con eh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la carica eh, davvero eh, con ottimi risultati. Io sono arrivato a fine giornata sempre con un 15-20% di autonomia residua, insomma questo è un prodotto che funziona veramente veramente bene, bello. La fotocamera non è il massimo, diciamo che eh, scatta delle belle fotografie, ma non è tra le migliori in assoluto del eh, mercato. Insomma, se state comprando eh, un telefono e volete un top di gamma, nella vostra eh, lista di scelte mettete senza paura anche Asus Zenfone 5Z. E voglio sapere come al solito, a voi, piace?